Buonasera e ben trovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione. In apertura torniamo a parlare del caso Legionella perché oggi a parlare è proprio l'azienda Estra che chiarisce i contorni della vicenda dopo che il batterio della Legionella è stato isolato nella sua sede aretina. Ascoltiamo. Quello che mi preme ricordare è che non ci sono casi di malattia e diciamo in qualche modo... Eh...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 adesso spostiamoci a Castiglion Fiorentino. Digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale, e piano degli investimenti pubblici. Sono questi i principali nodi strutturali su cui intervenire per far ripartire la crescita e migliorare radicalmente la competitività e dell'economia, la qualità del lavoro e la vita delle persone nella nostra città. Lo dice il vice sindaco di Castiglion Fiorentino con delega al bilancio, David. Milighetti. Ha approvato a maggioranza il bilancio previsionale 2023-2025 nel Consiglio Comunale Castiglionese. Tra le principali opere in programma ci saranno la realizzazione del polo per l'infanzia della spiaggina e il recupero dell'immobile ex-macelli a ridosso del centro storico. Invariato il prelievo tributario con la conferma delle agevolazioni già applicate negli anni passati a sostegno soprattutto delle fasce più deboli. E adesso parliamo di elezioni perché il comune di Laterina Pergine ha il voto a maggio. La decisione è arrivata dalla prefettura. Vediamo. Cambio di programma per le elezioni amministrative di Laterina Pergine si terranno quest'anno il 14 e il 15 maggio. A stabilirlo il prefetto di Arezzo, Maddalena De Luca, che ha firmato il decreto che allunga l'elenco dei municipi interessati in provincia dal rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Saranno dunque tre i comuni dell'Aretino che andranno al voto. Anche i residenti del comune, unico nato nel 2018, si recheranno alle urne assieme Gianotti Capolone e Caprese Michelangelo. Meno di due settimane fa era stata la stessa sindaca, Simona Neri, ad annunciare lo slittamento della tornata elettorale al 2024 perché non si erano compiuti cinque anni canonici di mandato. La consigliatura infatti era iniziata il 29 luglio in ritardo rispetto alle amministrative del 10 giugno di quel 2018 a causa della morte prematura alla vigilia del voto del candidato sindaco della lista sinistra per la Terina Pergine Valdarno, Giovanni Lari. La legge 180 del 1991 indica che le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale si tengono nei tempi prestabiliti se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, se scade invece nel secondo vengono programmate l'anno successivo. Non è ancora dato sapere la motivazione di quest'ultima decisione ma intanto la macchina elettorale dovrà rimettersi in moto anche alla Terina Pergine. Il decreto firmato dal prefetto Maddalena De Luca annuncia che domenica 14 maggio si voterà dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Poi si aprirà lo spoglio e la conta dei voti. Passiamo alla politica. Martedì l'assessore regionale Simone Bezzini incontrerà i direttori e responsabili del pronto soccorso della ASL Toscana Sud-Est tema, le linee guida della deribela della giunta regionale annunciata nei giorni scorsi per intervenire sull'organizzazione di queste strutture, argomento sul quale il coordinamento provinciale del PD organizzerà anche un'iniziativa pubblica. L'invito del gruppo politico, in particolare del segretario Francesco Ruscelli e della responsabile salute Vanessa Bigliazzi è chiaro, la situazione è critica da troppo tempo ed è stata ripetutamente evidenziata sia dagli operatori. Che dagli utenti. Oltre al tema dell'emergenza sul quale costruire sinergie positive tra medici di famiglia, associazioni di volontariato e operatori sanitari continuano Ruscelli e Bigliazzi, è necessario impegnarsi per superare le difficoltà che riguardano le liste d'attesa, la carenza di servizi di territorio, di posti letto ospedalieri e nelle RSA. Occorre inoltre un progetto unitario in grado di ridisegnare la sanità territoriale. E adesso vi raccontiamo la storia di Lamia, l'aiuto allenatrice della SBA di Arezzo. Grata Settimelli. Eh, quando l'allenatrice la, Roberta Bindi mi ha, fa, mi ha fatto la proposta di affiancarla, eh, mi sono messa subito davanti e ho detto che mi piacerebbe fare questa cosa qui. Senti, voi siete di origine marocchina? Sì. La storia di Lamia parte dal Maroc, arriva qui ad Arezzo, nel Pala Estra, dove si allena tutte le settimane la scuola basket Arezzo, in particolare le squadre del minibasket, quindi dei più piccoli. Proprio per loro, appunto, Lamia è una aiuto allenatrice. Flora e Leonora sono due attaccanti. Alvia, quando si, ci si chiama, vi dovete toccare dovete, dovete te e Flora. Dovete, dovete, la mia è sposata e ha due bambine, è arrivata in Italia con il marito 14 anni fa. Le due figlie sono nate qui. Quando nel 2021 lei iscrive al minibasket della scuola Basket Arezzo, dopo poco inizia anche la sua avventura da aiuto allenatrice. Nella società è stata accolta con grande gioia e naturalezza. Noi abbiamo tantissimo mini basket, siamo sopra i 200 e ci sono bambine di tutte le etnie, di tutti i colori per non fare... Eh, veramente è bellissima questa cosa. Tra circa 200 genitori, ci racconta la responsabile del settore minibasket, è stata l'unica a dare la sua disponibilità. Mi fa molto piacere perché la figura femminile, specialmente nei gruppi femminili piccolini, è importante. In queste piccole, ma anche importante nel passaggio 10, 11, 12 anni e avere per tanti problemati anche di spogliatoio, insomma, alla fine. Nei quotidiani è stata definita l'allenatrice di basket con il velo, ma per lei non è il caso di stupirsi così tanto. Ci sono insegnanti che sono con il velo, ci sono dottoresse, ci sono eh, scienziate con il velo, quindi cioè quando sei in un paese musulmano puoi portarlo o non portarlo e fai quello che, che vuoi fare non, non vedo qual è la differenza Quindi secondo te ci dovremmo stupire molto di meno insomma. esatto <ride> continuerai questa attività di, di allenatrice o rimarrà soltanto una passione così nel, nel tuo tempo libero e per adesso diciamo che continuerà così finché non trovo qualche opportunità per poterlo far farlo in modo professionale o se, se mi capita qualche offerta, sì, ma per adesso continuo a farlo così. Pronte? Via! All I need are some better days Is all I want And I pray, I believe in the better days Torniamo in Valdichiana, andiamo a Cortona dove a primavera è in arrivo Cortona Comics, nove giorni dal 27 maggio al 4 giugno in cui Cortona ospiterà disegnatori, autori e aspiranti fumettisti da tutta Italia e avrà modo di celebrare il fumetto umoristico e i 100 anni dalla nascita di Iacovitti sarà infatti assegnato il premio Jacques Doro il riconoscimento andrà a Giorgio Cavazzano ospite d'onore della manifestazione insieme ad altri premi e a giovani esordienti Cortona Comics nasce insieme alle due mascotte Cittino e Piuma realizzate per l'occasione da Umberto Sacchelli tra i protagonisti anche i noti fumettisti cortonesi Maria Laura Sanapo e Marco Santucci e adesso parliamo ancora di iniziative culturali. Ancora un appuntamento per la rassegna di invito di sosta. Vediamo il servizio. Lo spettacolo My Body Solo, opera della danzatrice e coreografa Stefania Tanzini, è il quarto appuntamento della rassegna Invito di Sosta che domenica 12 marzo alle 17 al Teatro Mecenate ospiterà l'artista vincitrice nel 2022 del premio Ubu come miglior performer Under 35. L'opera My Body Solo vede Stefania Tanzini in scena come danzatrice ma anche autrice. La coreografa prosegue il suo percorso di ricerca sul corpo e sul movimento in una forma di espressione autentica e in un contatto profondo con il pubblico. Quello che faccio è comunque legato a una dimensione anche performativa di spettacolo dal vivo. Certo utilizzo il corpo, utilizzo la danza, utilizzo un linguaggio ehm, che, è, che è quello della danza e della coreografia però come dire, l'approccio um, verso, verso questa disciplina eh, non, non è un, un approccio chiuso rispetto a quello che, eh, che si va poi a fare effettivamente sul palcoscenico, ma cerca sempre di iscriversi comunque in una dimensione più ampia, anche ad esempio legati al, um, all'arte visiva o, eh, o tutti gli altri linguaggi che vengono utilizzati, come linguaggio luminoso o sonoro. La filosofia anche rientra moltissimo in tutto quello che facciamo, Il, come giustamente dici tu la danza è molto legata alla dimensione filosofica, però per quanto mi riguarda la filosofia non, non risiede nell'azione, io è nell'atto, nel gesto, e nel movimento che, che io pongo l'attenzione, la filosofia rimane nello sguardo e nella mente di chi, di chi guarda quel gesto. E anche ad Arezzo è attiva l'Associazione Nazionale Reduci Garibaldini. C'è stato un incontro per fare il punto sulle iniziative. Vediamo. Oggi noi siamo qui per parlare anche di, eh, di ripartire con delle iniziative e con un programma de, che riguarda proprio la nostra storia, la storia dei Garibaldini, e la stor che è la storia del popolo, che è la storia popolare. E si parlava proprio ora del monumento che è in Piazza del Popolo che è in stato di abbandono e che una volta era un punto di riferimento il 20 settembre con una manifestazione che veniva fatta eh, in ricordo storico della presa di Roma e che ora eh, è in stato di abbandono nonostante tutte le promesse fatte dal Comune per spostarla, che però non, non è che verrà fatto, ma quantomeno ripulirlo e renderlo eh, accettabile perché è anche un, un simbolo storico della nostra città molto importante. Mi parli un attimo di questa associazione, come si fa a poi associarsi se uno vuole? Eh, questa è un'associazione storica, come dicevo, che ha un ruolo, ha un ruolo molto importante nella società, secondo noi. Perché? Perché sono quei valori dai quali è partita la nostra società, da quale è partita la nostra nazione. Ricordiamoci che quando sono partiti i nostri risorgimentali non esisteva neanche la libertà, nessuna libertà, né libertà di pensiero, né libertà di parola, eh, né libertà di associazione, non esisteva niente. L'Europa asburgica era questa contro la quale i Garibaldini, e Garibaldi in particolare, lottava. Ma questi principi poi sono stati riaffermati poi anche via via, sempre, eh, anche fino alla resistenza, perché noi bisogna dare atto a questa associazione, ai Garibaldini, di essere stati sempre dalla parte giusta, non sono mai stati dalla parte sbagliata e il progresso e la storia, ce l'ha detta, e tuttora noi guardando anche al nostro passato siamo rivolti anche verso il nostro futuro, il nostro futuro che è di lotta contro le ingiustizie contro, contro la violenza di genere, contro anche la burocrazia che qualche volta ci ostacola per una società più giusta e solidale, questo è il nostro, è il nostro obiettivo ed è in corso la settima edizione dell'Ardita, la ciclostorica dell'Alpe di Poti, con partenza e arrivo in Piazza Grande, il cuore del centro storico della città. Il gran finale nella giornata di domani, ce ne parla Edoardo Carrai. Siamo tra oggi e domani crediamo che ci siano circa 700 persone che arrivano dall'Italia. Ho parlato con gente che viene da Milano, gente da Padova, da, da, da Lecco addirittura, da, da, da, come dalla Puglia, insomma, cioè, veramente da, da tutta Italia stanno arrivando, è superiore anche le aspettative. Avete sperimentato questa bicicletta? Grave. Che vuol dire? Che è? Allora, in, è un nuovo tipo di bicicletta che eh, si affianca alla mountain bike e alla strada. è un incrocio dove con questa bicicletta possiamo andare nei, negli anche... sterrati, degli sterrati in inverno, quindi è una bicicletta che non è proprio stradale ma si adatta anche eh, a tutto quello che è il mondo del fuoristrada. Un modo nuovo di vivere la bicicletta. Sta incontrando molto e abbiamo puntato appunto su questo evento nuovo che appunto si affianca a quello che sarà tutto l'evento dell'ardita che ovviamente sarà domani che è tutto il discorso della bici storica, bici d'epoca, mercatino eccetera eccetera. Il nostro percorso che abbiamo eh, tabellizzato che è quello dell'ardita dell abbiamo fatto fare sempre la salita, la famosa ardita quella che arriva a Poti e tutte le strade bianche che insomma, circondano ad Arezzo. 350 iscritti abbiamo avuto, quindi per la prima edizione diciamo che è un ottimo inizio. E adesso passiamo alla pagina sportiva, domani torna in campo l'Arezzo che se la vedrà con il Livorno, intanto oggi nell'anticipo di Serie D la Pianese ha pareggiato 2 a 2 a Ponzacco e adesso è a meno 4 dall'Arezzo. L'allenatore Amaranto alla vigilia della trasferta conferma, mi aspetto una grande partita da parte nostra e loro e conoscere il risultato della Pianese spero non ci condizioni, ascoltiamo le sue parole. Partita più attesa, ma a eh, otto giornate alla fine, io credo siano tutte otto. È chiaro, c'è questo discorso di derby: i tifosi la sentono in maniera particolare. Anche noi, lo scenario bellissimo. Sicuramente sarà una partita non da D, non da D, una partita di categorie superiori. E siamo onorati di farne parte da questa posizione di classifica. Eh, sta noi stavamo molto, molto, molto bene loro. Lo direi molto meno. Eh, anche un uomo meno della metà del primo tempo eh, facciamo una partita straordinaria, meritavamo di vincere lo stesso. Eh, Fini uno a uno, ma sì, è vero, forse è stata una delle più belle sicuramente. Eh beh, ecco. sfatiamo, sfatiamo queste statistiche. La mia è la, la statistica, non va, cioè è relativa perché sono talmente fuori le volte che ci ho giocato contro quella di lui e quella dell'Arezzo. Un po' di più, ma sarebbe bello sfatarle entrambe. Io che ci vinca la prima volta e l'Arezzo, anche dopo tanto tempo. Non va bene perché, in ogni caso, qualcosa, in entrambi i casi, nel eh, caso che, che la pianese non faccia il risultato piano, come se lo faccia, qualcosa ti rimane nella testa e ti condiziona, dobbiamo dire. Io spero di no, si cerca di fare tutto di no, però, però sarebbe meglio sempre tutti alle stesse ore. E sicuramente i valori che hanno, domani tireranno fuori tutti cosa molto probabilmente non li hanno tirati nelle partite di minore importanza. Domani li tireranno tutti, fuori i valori hanno, e sono valori importanti. E noi dovremmo essere ancora più bravi del solito perché è una partita, ripeto, bellissima, è uno scenario bello, è da categoria superiore. Non mi aspetto il Livorno di Monte Spaccato, o di Livorno altre partite. Sicuramente domani avremo un Livorno al massimo delle, delle sue potenzialità. Io vorrei non fare punti arco, io vorrei far, come sempre andare là, cercare di fare la partita a no, noi, di vincere. poi ripeto, rivolgerà un'enorme potenzialità e sicuramente cercherà di impedircelo. E non vorrei che in un caso o non altro il risultato del giorno precedente eh, ci condizioni questo, questo nostro atteggiamento. Io farò di tutto perché non ci condizioni, ma non, non, non ne sono assolutamente sicuro. Domani in campo anche il calcio femminile. Vigilia di ACF Arezzo a Puglia Trani, ventesima giornata di serie B. Appuntamento alle 14.30 allo stadio comunale città di Arezzo. Il servizio. La ACF riceve in casa la Puglia Trani, ultima in classifica, quota 7 punti. Una partita fondamentale per le ragazze di Mister Testini che in caso di vittoria si allontanerebbero dalla zona rossa della classifica. Attualmente la CF Arezzo occupa la dodicesima posizione a quota 14 a soli tre punti dalla zona retrocessione. La centrocampista Maria Giulia Tuteri si dice fiduciosa. Sì, sicuramente, soprattutto sono arrivati dei gol e sono arrivati dei punti che è quello di cui abbiamo bisogno da qui alla fine del campionato. Sicuramente dopo le partite... Dall'inizio di questo ciclo di ritorno dovevamo rialzarci un po', avevamo bisogno di, di più fiducia sotto porta, di una prestazione del genere e anche di una vittoria che appunto sta per arrivare, eh, ma sono sicura che stiamo iniziando a raccogliere quello che abbiamo seminato. Sicuramente ci sono tutti i presupposti per fare la salvezza, ci sono i presupposti per fare tanti risultati positivi. La cosa che ci deve entrare bene in testa, che il nostro destino è nelle nostre mani. Abbiamo il controllo di molte situazioni, ci sono ancora tante partite, quindi ce la giochiamo e prende il via domani dal Miravalle di Montevarchi la stagione 2023 del motocross toscano e il debutto si caratterizza anzitutto per il gran numero di piloti presenti, saranno infatti poco più di 200 i conduttori che si sfideranno nelle categorie del minicross, debuttanti cadetti junior e senior e nelle ruote alte, nelle classi MX1 e MX2 la manifestazione è organizzata dal motoclub brilli peri e l'ingresso è gratuito e con questo è davvero tutto per il nostro consueto appuntamento con l'informazione io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata